Il ribelle è un disadattato ed è anche un disturbato, la persona disadattato e disturbato. In ogni modo, perché dico disadattato e disturbato? È disadattato perché eh, non si sente molto adatto al mondo che ha intorno, o meglio, ha la presunzione di pensare che il mondo che ha intorno non è adatto al, a sé, che è un po' più interessante la cosa, quindi è disadattato in questo senso. Voi siete dei disturbati, io sono un disturbato assolutamente, sono, dis sono disturbato dal mondo che ho intorno allora il ribelle è questo è un disadattato e un disturbato per fortuna dico io se invece voi siete perfettamente adattati nel mondo nel quale viviamo e non siete disturbati per niente da quello che abbiamo intorno allora bene così mi arrendo anche in, in questo caso andiamo avanti c'è una caratteristica però che un disadattato e un disturbato è un tipo non adattabile e disturbante che è quello di cui ci vuole di cui c'è bisogno oggi cioè non, noi non, dobbiamo essere non ci dobbiamo adattare al mondo che abbiamo intorno se è un mondo che non ci piace se c'è qualcosa che non ci piace e dobbiamo iniziare a disturbarlo il ribelle non è un violento, il ribelle è una persona che a un certo punto dice no cioè questo non mi va più bene, fine della faccenda da quel momento in poi si ribella a una situazione che evidentemente reputa non più sostenibile e dice no, per dire poi un sì a tutta un'altra serie di cose questo è il punto se non che la maggior parte dei ribelli che io incontro in giro per l'Italia sono persone sole perché hanno difficoltà a riconoscersi con l'altro sono persone che hanno dei comportamenti un po' differenti perché non si adattano perché disturbano perché sono disturbati da quello che hanno quindi sono persone che vive la propria situazione la propria eh, natura di ribellione ognuno a modo suo e quindi difficilmente riesce a mettersi insieme con l'altro so che... Come... the noise